Amber Heard si confessa, ecco come fa ad essere così irresistibile. Bellissima e camaleontica, Amber Heard è una delle attrici più desiderate di Hollywood, sia per il suo talento che per il suo fascino mozzafiato. Dopo la separazione da Johnny Depp e la fine della sua relazione con Elon Musk. La Herd non si è persa d'animo ed è apparsa più irresistibile che mai, ecco i suoi segreti di bellezza. Disciplina, ecco la parola d'ordine di Amber Heard. Bionda, alta, con un fisico scolpito e uno sguardo penetrante capace di conquistare anche la persona più fredda. Amber Heard è una dea greca di altri tempi, dotata di una eleganza innata che non può essere insegnata o imparata con il tempo. L'attrice appare talmente irresistibile da aver conquistato con un solo sguardo prima il vivo Johnny Depp, con cui è convolata a nozze, e poi il grande magnate Elon Musk. Entrambe le relazioni purtroppo sono naufragate. Ma la biondissima star di Hollywood non ha mai perso il sorriso. Il suo segreto di bellezza per eccellenza è semplice, la disciplina. Secondo Laird la sensualità deriva dal carisma che si trasmette e quando sa di doversi presentare in forma perfetta, fa di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Una dieta sana ed equilibrata. Senza cibi spazzatura e zuccheri, e un allenamento fisico mirato a rassudare e tonificare, attraverso sport e attività come tennis e pilates, il risultato finale è sotto gli occhi di tutti e pare proprio che l'attrice sappia come ottenere ciò che si prefigge. Un altro aspetto molto importante della sua beauty routine quotidiana consiste nel non usare make-up eccessivi, troppo coprenti e pesanti per la pelle, inoltre ogni mattina e ogni sera si deterge usando esclusivamente creme e saponi naturali, in modo da non stressare la sua pelle. Nella maggior parte degli eventi di gala a cui si presenta infatti l'attrice esibisce sempre un trucco leggero ed elegante e valorizza alla perfezione il suo incarnato chiaro, dimostrando quanto la bellezza possa non avere artifici. Amber e il suo viso d'angelo, e lei la più bella di Hollywood. Molte persone hanno più volte dichiarato che, oltre ad un fisico alto e slanciato, Amber Heard possieda un viso angelico, probabilmente il più bello di tutta Hollywood. Ma su quale basi sono state fatte queste considerazioni? Lo studio è stato condotto dal chirurgo plastico londinese Julian De Silva che ha analizzato i visi di gran parte delle celebrità del momento con una mappatura digitale, una sorta di schema che posiziona punti e linee per stabilire le misure fra le diverse zone del viso. Secondo il risultato è emerso che il viso della ex moglie di Johnny Depp si avvicinai per il 91.85 ai criteri di proporzione e perfezione della sezione aurea. La star di Hollywood, oltre al dono del talento artistico, possiede quindi una bellezza che solo madre natura può donare, l'attrice ne è consapevole e fa di tutto per mantenere questo dono intatto. Dedicandosi ad uno stile di vita che le permette di mantenersi nella sua forma migliore.